giornata importante, presentiamo un'iniziativa eh, di prevenzione. La nostra città ha conosciuto nel 1954 un'alluvione molto pesante, ci furono molti morti, quindi lavorare per una cultura della prevenzione con la protezione civile e con questa iniziativa di carattere nazionale si chiama Io non rischio e si parla appunto del rischio alluvione, è un fatto importante per diffondere informazione, cultura di protezione civile, cultura della prevenzione ai nostri concittadini. Quindi ringrazio la protezione civile per questa importante iniziativa.